Gormiti! Ma, ma... i Solark! I Solark possono aiutare Sol! Loro hanno altri problemi. Eklos ha superpotenziato gli Eclipsion <ride> e ora sono incredibilmente forti. Sono così potenti che a malapena controllano i loro attacchi. Mm. Eh? E se fosse qualcun altro a controllare i loro attacchi? Che cosa? Oh, sì, ho capito! Ehi, Solark! Non potete battere i loro poteri, ma neanche loro possono farlo! Giusto! Il cuore li ha resi più potenti di noi, ma non più potenti di loro stessi! Ah! Tattica! Strategia, questo sì che mi piace! È il momento di stravolgere l'equilibrio. E <ride> adesso, cannone del caos! Cosa? No! Finalmente! Questa è la fine, Solark! Esatto! È la fine, la tua fine! Colpo solare! Oh! <SILENCIO> ne vuoi, vuoi, vuoi, ancora un po'? Certo, ne gradirei ancora molto volentieri Ti ringrazio fuggito solone! <SILENCIO> Paratevi al colpo finale! Lama abbagliante!